salve a tutti in questo video andremo a vedere il plugin freeze bellissimo plugin che in questo momento ho applicato alla webcam e mi permette di bloccare per un tot di secondi la webcam che senso ha adesso vi faccio un esempio immaginatevi che sto spiegando qualcosa e ho una reazione di wow, ho fatto qualcosa di figo oppure mi è venuto male così e quella immagine mi piacerebbe usarla come fermo immagine non mi serve più fare post produzione allora adesso vediamo ho anche applicato uno shortcut premo CTRL ALT e. ok ho messo le mani in una posizione a casaccio mi si è bloccata la webcam e si blocca per 5 secondi quindi questo è il giochetto e ci posso anche parlare sopra con la eh, fermo immagine, quindi non è che si frida tutto OBS Studio, il resto del video e dell'audio si muove. Adesso andiamo a vedere con calma e per bene come si installa e andiamo a vedere la pagina di OBS Studio ufficiale nella quale si scarica il plugin. Allora, bsstudio.com slash forum resources freeze-filter.950 meno Qua sotto, nella descrizione del video, ci sarà il link, quindi non preoccupatevi. E poi, se notate, in alto a destra c'è il download, da lì vi scaricate la vostra versione per Windows, Mac e Linux. E in un video avevo spiegato la posizione dove va copiato il plugin per farlo funzionare. Questo è per l'installazione. Dopo che si ha fatto l'installazione si può aprire OBS Studio perché vi ricordo che il filtro va installato con OBS chiuso in modo che il filtro poi possa essere visto da OBS quando si apre. Adesso vediamo come si applica. Allora io lo voglio applicare alla mia webcam. Quindi una scena che contiene solo la webcam, infatti la mia scena si chiama webcam, lo posso applicare direttamente sulla scena, tasto destro, filtri, quando aprirò la sezione filtri, posso fare più, e se il filtro è stato copiato nel posto giusto, vedrò freeze, ah, allora esiste, lo metto, e lo lascio così com'è, cioè disabilitato, poi, le impostazioni, non sono già standard, le vediamo adesso, le ho impostate io allora ho messo su maximum duration 5000 millisecondi cioè 5 secondi praticamente in modo che il filtro duri 5 secondi cioè il, il freeze bloccato poi siccome devo premere uno shortcut e poi mettere le mani in testa nel mio esempio è questo ho messo un ritardo di un secondo cioè il tempo di levare le mani dalla tastiera e fa così per il resto non ho toccato il mask e ho messo come action, activate, disattivate, enable e disable e stessa cosa su show, hide, enable e disable, close. Poi sono andato nelle impostazioni, scorciatoie, ho cercato la scena che si chiama webcam, eccola qua e ci troviamo la voce di enable e disable. Nel mio caso non mi serve disable perché l'enable dura 5 secondi, poi ci disabilita da solo. Quindi ho scelto CTRL E come scorciatoia e ho fatto ok. Adesso possiamo tornare con la niente zoom. Adesso mi rimetto centrale e può essere... Ah, ho fatto una grande cosa bellissima. Ho la faccia da sgomento faccia da sgomento non è venuta neanche perché ho solo le mani e la bocca chiusa quindi posso riprovare What? eccola qua questa può essere una faccia da sgomento ecco questa è l'idea del plugin come può essere utilizzato se avete altre idee su come può essere utilizzato questo plugin scrivetemelo qui sotto sui commenti perché così magari posso fare un video integrativo utilizzando le vostre idee. E per questo video è tutto.